due segmenti AB e CD si intersecano nel loro punto medio M. Congiungi i punti C e D con A e con B e dimostra che i triangoli ABC e ABD sono congruenti. Scriviamo le nostre ipotesi e nel frattempo facciamo il nostro disegno. I due segmenti qualsiasi AB e CD si intersecano nel loro punto medio M. Quindi faccio il punto medio di AB e faccio passare CD da questo punto medio M in maniera tale che sia anche il punto medio di CD inseriamo nell'ipotesi che AM è uguale ad MB e CM è uguale ad MD congiungi i punti C e D con A e con B e dimostra che i triangoli ABC e ABD sono congruenti in tesi il triangolo ABC è congruente al triangolo ABD dimostrazione Ragioniamo con questi angoli qui in mezzo dove c'è il punto M e vediamo che essendo opposti al vertice saranno uguali, quindi AMD uguale CMB perché opposti al vertice. La stessa cosa avviene per gli altri due angoli che sono, che sono AMC e BMD. AMC uguale BMD perché opposti al vertice. A questo punto avremo i triangoli uguali a 2, 2 che sono il triangolo AMC e il triangolo MDB e il triangolo AMD con il triangolo CMB questi perché hanno due lati e un angolo compresso uguali quindi per il primo criterio scriviamolo nella nostra dimostrazione AMC e DMB sono triangoli uguali per il primo criterio di congruenza AMD e CMB anch'essi sono triangoli uguali per il primo criterio di congruenza cosa troveremo? troveremo che i lati AD e CB saranno quindi uguali perché appartengono a triangoli uguali e i lati DB e AC saranno uguali per lo stesso principio. Quindi, quindi guardando la tesi, noi dobbiamo dimostrare che il triangolo ABC e il triangolo ABD sono uguali. Però questi due triangoli cosa hanno? hanno un lato in comune e questi altri due lati AD e BC uguali a 2 2, quindi saranno uguali tre lati e quindi è il terzo criterio, ABC è congruente ad ABD per il terzo criterio.